Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi nuovo progettino fai da te e spero che il progettino di oggi possa tornarvi utile quasi tutti i giorni. Questo video in realtà l'ho iniziato due mesi fa, con in mente un progetto per Pasqua, quindi una decorazione per Pasqua, ma poi ho cambiato e disfatto il progetto almeno dieci volte, fino a quando ho lasciato completamente perdere, ho messo in pausa il progetto, ho messo in pausa il video, ho messo in pausa tutto e l'ho ripreso eh, solamente eh, pochi giorni fa e ho sconvolto completamente ovviamente il progetto non è più eh, una decorazione di Pasqua ma una cosa che si può utilizzare tutti i giorni e spero davvero che possa esservi utile. Per realizzare questo progettino qua ho utilizzato queste sagome di legno che sono di diverse eh, dimensioni ma anche di forme diverse. Questo set l'ho trovato su Panda Hall Elite, vi lascio come sempre il link giù nell'info box. E queste sagome di legno sarebbero in realtà delle basi per realizzare dei cestini, solo che io non li ho utilizzati in questo modo qua, ma in un modo completamente ah, diverso che tra poco vi mostro. E sempre per questo progetto qui ho utilizzato anche questi pezzettini di stoffa, anche questi eh, li potete trovare sul sito di Panda All Elite. E anche di questi vi lascio il link giù nell'info box, dato che me li chiedete sempre e io non li metto mai. Il problema è che ehm, i prodotti di questi siti qua eh, ogni volta che fanno un rifornimento li cambiano il link. Quindi il link viene cambiato, il prodotto c'è ancora ma il link è diverso. Quindi magari vi lascio anche giù nell'info box le parole eh, da cercare sul sito per trovare quel prodotto lì perché il link appunto non funzionerà eh, a lungo. Questo sito, che si chiama appunto Panda Hall Elite, è un negozio di vendita per corrispondenza, quindi trovate il sito online. Vende un po' tutti i materiali per il fai-da-te, ma è specializzato in perline e accessori, strumenti insomma dedicati alla creazione di gioielli. I materiali eh, sono di alta qualità e i prezzi sono bassissimi. La cosa bella è che vendono all'ingrosso che uh, in piccole quantità e i prezzi sono sempre super economici e come sempre vi lascio il codice sconto quando posso darvelo ve lo do e sono contentissima di condividerlo con voi io non ci guadagno niente non ho nessuna percentuale sulla vendita ma sono contenta se voi riuscite a risparmiare qualcosa il codice sconto è DIY by Selena è valido su tutti gli ordini per un anno ve lo lascio comunque giù nell'info box detto questo direi che è arrivato il momento di iniziare il video allora come primo passaggio direi di dipingere questi cuoricini con colori diversi con delle tempere coloro di giallo il mio cuoricino medio attendo che si asciughi e vado a colorarlo anche dall'altro lato coloro di un rosa molto chiaro il cuore più grande e cerco dei pezzettini di stoffa che possono adattarsi al progetto che voglio realizzare oggi e io sono riuscita a trovare eh, alcune stoffe che penso possano servirmi oggi e come vedete sono tutte diverse, molto molto carine, alcune sono proprio super pasquali altre primaverili ovviamente poi nei sacchetti ci sono anche altre fantasie neutre altre dedicate insomma anche... Uh, al Natale ok si è asciugato il colore adesso realizzo due sagome identiche con la forma del mio cuore ritaglio Allora, questo è il primo, sarà la parte dietro quella che non si vede mentre per la parte davanti utilizzo questa stoffa qui che è esattamente quella che avevo in testa che si abbina anche un sacco ai colori del cuore ok, questa è la sagoma su cui dovrò fare riferimento però io devo, eh, a me serve più piccola perché deve stare all'interno di questi fori qua quindi li rimpicciolisco un po' ora li unisco assieme lasciando aperto solo un piccolo eh, spaziettino che mi servirà per far entrare eh, l'ovatta allora adesso siccome io eh, sapete non sono capace di cucire utilizzerò la colla a caldo e quindi semplicemente eh, passo la colla a caldo sui bordi prestando molta attenzione stando, rimanendo il più precisa possibile faccio un pezzettino alla volta in questo modo la colla non si asciuga la faccio aderire bene continuo anche da questo lato lasciando aperto l'ultimo uh, pezzettino gli ultimi due centimetri circa ora utilizzo questa parte che ho lasciato aperta per inserire eh, l'ovatta cerco di posizionarla anche con le dita in modo da metterla in modo uniforme dappertutto e ora finisco di chiudere con la colla sempre stando sul bordo più vicino al bordo possibile vedete alla fine risulta una specie di cuscinetto morbido e adesso incollo il cuore all'interno della mia sagoma di legno incomincio dai bordi e poi un po' anche al centro ah, scotta Ora devo riempire un po' questa zona e quindi ho pensato di utilizzare questo filo qua che riprende il colore del disegno del cuscinetto e realizzare una sorta di finto ricamo o finta cucitura. Ho pensato di realizzarlo facendo entrare e uscire il filo dai vari fori. Faccio uscire da sotto il filo sul foro Passo il filo un'altra volta all'interno dello stesso foro ed anche una seconda volta. Dopodiché cambio foro e lo faccio passare su quello successivo e vado avanti così fino a fare tutto il giro del cuore. No, Luna, ti fai male o l'ago? sul retro lo blocco blocco il filo con un nodino taglio e questo è il risultato ho realizzato gli stessi passaggi anche con il cuoricino giallo ora prendo anche questo cordoncino e faccio passare anche questo tutto attorno alla sagoma del cuore in stufa, in modo da definire i bordi e coprire anche eventuali imprecisioni. Molto bene, adesso vado a prendere un nastro di circa 2 cm di spessore, un elastico e la mia agenda che mi servirà solamente per prendere la misura. Faccio girare il nastro attorno alla mia agenda facendogli fare quasi completamente il giro lasciando uno spazio di circa 4 cm tra le due estremità del nastro e poi lo vado a tagliare e a bruciare con una accendino in modo da bloccare i fili e fare in modo che non si sfilacci ok adesso vado a tagliare anche la misura dell'elastico e um, sarà grande come lo spazio che ho lasciato tra le due estremità del nastro e aggiungo circa mezzo centimetro per parte che mi servirà poi andarlo a sovrapporre quando lo devo incollare anche qui lo vado a tagliare e a bruciare con l'accendino in modo da fermargli i fili ovviamente da entrambi i lati e poi vado ad incollare l'elastico dalla parte rovescia del nastro eh, sovrapponendolo di circa mezzo centimetro sia da un lato che dall'altro ed infine è arrivato il momento di incollare anche il nostro cuoricino di legno quindi Uh, vado a mettere uh, anche qui la colla al centro del mio cuore e lo incollo più o meno a metà del nastro al centro del nastro ma poi potete posizionare il cuore dove volete ed ecco qui il mio segnalibro è ultimato è davvero utilissimo io ve lo consiglio un sacco funziona molto bene e la misura è perfetta Ecco, diciamo che questa era la versione un po' più veloce, un po' più facile, un po' meno precisa uh, del progetto Fai a te, adesso vi mostro lo stesso identico progetto però uh, dandoci qualche piccolo dettaglio in più. Allora qui uh, ho già tagliato ovviamente il nastro elastico perché il procedimento è identico, se proprio volete potete uh, realizzare il nastro di un, un centimetro o due in più rispetto a prima. E dopodiché, per rendere il nastro un po' più rifinito, e vado semplicemente a piegare i due angoli esterni verso uh, l'interno facendo riferimento più o meno alla metà uh, della larghezza del nastro. Ecco qua vedete che il risultato è uh, più rifinito. Se vi va, potete aggiungere questo dettaglio, se no anche come prima andrà benissimo. Ovviamente rifaccio lo stesso procedimento anche dall'altro lato. Anche qui vado ad incollare l'elastico esattamente come ho fatto prima, adesso voglio realizzare un'altra cosa in più rispetto al segnalibro di prima e vado a ritagliare un altro pezzetto di nastro abbastanza grande. Passo questa volta un po' di colla a caldo alle due estremità e le piego verso l'interno di circa mezzo centimetro e anche questo lo faccio su entrambi i lati. ok ora piego a metà il nastro e eh, sempre perché non so cucire eh, vado ad incollare i bordi sia a destra che a sinistra eh, quindi passo la colla il più vicino possibile al bordo e eh, vado ad incollarli in questo modo vedete si è formata una specie di taschina dove Solo da un lato è aperta, quindi ora riprendo il mio segnalibro, quello con l'elastico che ho realizzato prima e vado ad incollare questa taschina, questo nastro con la taschina, sopra eh, al nastro segnalibro, quello con l'elastico per capirci. Okay, abbiamo praticamente finito adesso vado anche qui ad incollare le decorazioni che anche in questo caso sono i coricini di legno che ho preparato prima eh, quello giallo l'avete già visto e ho aggiunto anche quello verde e questa volta li posiziono un po più in basso verso il basso prima questo qua giallo e poi subito sopra attaccato a quello giallo posiziono questo qua verde e adesso se vi state chiedendo a cosa serve la taschina che ho realizzato su questo segnalibro è semplicemente un portapenne, un portamatite in modo da averle sempre a portata di mano quando andrò ad utilizzare la mia agenda ed ecco qua quindi il progetto finalmente finito dopo mesi di lunga attesa alla fine però devo dire che sono molto molto molto soddisfatta molto di più che in realtà aver realizzato una decorazione per Pasqua perché questo è decisamente più utile e comunque si usa tutto l'anno e niente fatemi sapere cosa ne pensate ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video dato che questo periodo poi tra l'altro è anche un po' così. I video arrivano quando arrivano e lasciatemi scritto sotto nei commenti quale dei due vi piace di più. E niente, con questo è tutto, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Tra pochissimo inoltre saremo a 30.000 iscritti nel canale YouTube e io vorrei festeggiare con voi, quindi consigliatemi sempre sotto nei, com nei commenti che video vorreste vedere. Lo speciale dei 30.000 iscritti. Un bacio, ciao!